Ciao, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 1 del 2018 del Libro Rocher, album che è pieno di novità, tanto ci sono le novità make up, le novità per la cura del corpo, soprattutto i nuovi doccia schiuma, i set per la cura del viso come sempre e tantissime offerte per San Valentino, set regalo, idee, profumi, set profumati, davvero un album wow! che vanno infatti fino al 14 febbraio del 2018 e iniziamo a sfogliarlo. Allora, eccoci qui con l'album, album numero 1, che come vi ho detto scade il 14 febbraio 2018. Vediamo intanto la novità che sono questi rossetti, wow, dall'effetto matte! Dicono che durano fino a 8 ore senza seccare. Posso dire comunque che effettivamente sono confortevoli sulle labbra e hanno una buona durata. 12,95 il prezzo lancio e... I colori sono tutti questi, davvero sono tanti, sono davvero molto belli, quindi nude, i malva, i rosa e i rossi. Andiamo avanti iniziamo con il set per la cura della pelle, il primo della linea Sebo Vegetal, eh, 9,95, comprende il detergente purificante e l'acqua micellare purificante 2 in 1. Altro set, se no eccolo qui, Sensity Vegetal 11,95, crema delicata detergente e l'acqua micellare nitiva 2 in 1. Ora abbiamo con tutti i... l'acquisto ehm, di un trattamento rimpolpante giorno oppure notte, si ha in omaggio la, in anteprima il nuovo trattamento compattezza, eccolo qua. Quindi acquistiamo un trattamento giorno oppure una notte e in omaggio è la mini taglia 7 ml del nuovo trattamento compattezza. Vediamo ora il set Mani da Fata che comprende a 6,95. Il concentrato antifreddo e la crema mani mano idratante a lunga durata idea regalo per San Valentino sono tutti i del set profumati quindi ad esempio ehm, questo con latte crop profumato il gel doccia profumato ed il profumo da 50 ml e il cofanetto 39,95 oppure 44,95 il set common evidence Elixir Palpore, 39,95, sempre il profumo, più l'atticorpo, più gel doccia. Il regalo anche per l'uomo, quindi il set 32,95, comprende eh, le toilette da 100 ml, il gel doccia, corpo e capelli, più il cofanetto. Se no, $29,95 comprende il profumo da 75 ml e il gel doccia corpo e capelli, sempre con questo bel cofanetto. Oppure il $7,995 che comprende il gel da barba e il balsamo dopo barba. Oppure il $7,995 con lo schiuma da barba e il balsamo dopo barba per le pelli sensibili. Vediamo i set eccoli, ad esempio questo è il set delle plesignature, il set sensuale che comprende a 14.95 il bagno doccia alla vaniglia, il bagno doccia a noce di cocco, il sapone alla vaniglia barbon, crema mani alla vaniglia sempre, il cofanetto più questa salvietta ospite. Se no a 14.95 c'è anche il set elacizzante che comprende il bagno doccia mango e coriandolo, bagno doccia melograno, e peperosa, il sapone mango e coriandolo, la crema mani mango e coriandolo, il cofanetto e la salvietta, oppure il set esotico con il bagno doccia noci di cocco, il bagno doccia fioritierè, il sapone sempre noci di cocco, la crema mani sempre al cocco, il cofanetto e la salvietta, oppure 9,95 il set più piccoli quindi questo è il set in comprende i tre bagno d'occia, ecco qua più il cofanetto. I bagno d'occia sono quelli a lampone menta piperita, mango e coriandolo, e mandarino e legni di cedro. Oppure il set sensuale, sempre con i tre bagno d'occia, e comprende il vaniglia barba, noce di cocco e fiori di chiare, oppure il set rilassante, che comprende il bagno d'occia, oliva e petit grain, mandorle, e fiori d'arancio, fiori di loto e salvia. Ultimo. Il set eccolo qua, che comprende eh, le tre nuove fragranze che sono melagrana e peperosa, fiori di cotone mimosa e magnolia e Te bianco. 9,95 il set che direi che è davvero una promozione. Se no anche singolarmente si possono scegliere i tre profumi. Eccoli qua nel formato da 400 ml oppure da 200 ml e questo era tutto l'album allora abbiamo sfogliato tutto l'album avete visto che è davvero un album wow pieno di novità e super profumato vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box ci sono tutti i contatti per le informazioni e per gli ordini e ci sono sempre anche i link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti con il magico naturale mondo di Brochette